Ben trovato, un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog GerardoPaterna.com. Oggi ti porto in una professione eh un po' complicata, ha a che fare proprio con lo sviluppo delle reti in franchising, eh, tanto se ne parla, ma oggi in studio con me c'è Luca Compiani, Expansion Ciao, Manager di Remax Italia. Ben arrivato. Grazie mille. Così Grazie chiediamo benvenuto. direttamente a te un po' quali sono queste sfide. Allora, tu svolgi una delle professioni più, non antiche del mondo, ma più difficili nell'ambito immobiliare. no? Fare sviluppo di rete significa di fatto vivere la pressione degli obiettivi e nel contempo però devi anche salvare il concetto di qualità. Certo. Come fai a restare in equilibrio? Beh, bella domanda, partiamo subito. <ride> eh, sì, sicuramente sia per un expansion manager, per un, per un venditore, eh, i numeri sono importanti, quindi è sempre importante dare risultati attraverso la quantità, eh, anche per un'azienda logicamente, è logico che eh, puntiamo e dobbiamo anche dare molta qualità al nostro, al nostro lavoro e ai nostri risultati. Eh, come, come fare questo? Come riuscire a mantenere l'equilibrio? Eh, credo che la nostra, la nostra forza sia proprio quella di eh, andare dritto fin dall'inizio a parlare e quindi a coinvolgere i professionisti del settore. Quindi la nostra ricerca eh, parte proprio da lì, magari con una ricerca attiva sul territorio, nella zona in cui abbiamo deciso di, di aumentare la nostra presenza o comunque sia di eh, aprire il mercato Partendo dai da professionisti che già sono presenti, quindi dai, dagli agenti immobiliari, dalle agenzie, facendosi conoscere in questo modo, eh, conoscendo chi veramente si differenzia per professionalità, per esperienza e eh, appunto per lungimiranza. Eh, è logico che dopo eh, è un lavoro soprattutto di quantità, logicamente più, eh, più quantità facciamo e più possiamo veramente scremare e quindi esatto. arrivare alla alla qualità alla quale noi ambiamo okay. eh, più delle volte ci riusciamo e, abbiamo... si può, e si può anche sbagliare certamente nonostante questo io so che tu sei stato il venditore numero uno al, al mondo Corretto, sì. Nel franchising Remax? Sì. Eh, Ci scorso... racconti in 30, 30 secondi questa, <ride> questo grande successo? È stata una bella, una bella emozione, un bel, un bel risultato. Dove ti hanno premiato? A Las Vegas, okay. la convention nazionale che si tiene ogni anno a Las Vegas, la convention internazionale in cui vengono premiati eh, i risultati maturati l'anno precedente e il numero uno al mondo l'anno scorso sì, nel 2018 sì ho avuto la fortuna negli ultimi tre anni di eh, essere premiato eh, sempre tra i primi cinque sì. l'anno scorso abbiamo sbancato come, come Remax Italia, è stato un bel anno Diciamo che l'impegno ha, ha portato, ha pagato. Ha certo pagato. Allora, il successo, restiamo in tema di successo, sì. è un elemento soggettivo, no? Eh, per alcuni significa libertà, per altri ancora è ricerca di consenso, di accettazione, per altri ancora avere più tempo per fare cose. Sì. Come fai tu ad intercettare nel tuo interlocutore il significato di successo? Perché è evidente che quando vai a parlare con un potenziale affiliato vai oltre un'elencazione fredda dei servizi, devi andare magari a comprendere bene quali sono quelle lieve emotive che certo. possono spingerlo a diciamo, aggregarsi, in questo caso a Remax, per conseguire la sua visione di successo. Certo, eh, penso che il segreto, se così si può dire, è per poter appunto capire quali sono gli obiettivi, che possono essere appunto diversi come elencavi tu, sta nel, nell'ascoltare, quindi anziché appunto elencare quali potrebbero essere i vantaggi eh, che avrebbe affigliandosi a, a Remax o a qualsiasi altro franchising, capire in primis eh, cosa sta cercando, cosa vuole. Eh, quindi parlando, facendo una chiacchierata come magari stiamo facendo in questo momento, eh, capire cosa, cosa ha fatto, cosa sta facendo, cosa magari vorrebbe fare di più. In questa chiacchierata, eh, creando quindi empatia e quindi magari fiducia, eh, il, il prospect, l'affiliato, l'agente immobiliare, eh, molte volte ti fa capire veramente quale sarebbe il suo sogno, avere più tempo con la famiglia, eh, diventare il leader del mercato o guadagnare anche semplicemente di più. Una volta fatto questo, eh, identificata veramente qual è il proprio obiettivo di crescita, andiamo a spiegargli come Remax eh, potrebbe aiutarlo, eh, aiutarlo a raggiungere, a raggiungere questo obiettivo. Mm. Eh, allora, il franchising immobiliare in Italia non è mai stato particolarmente amato dagli agenti immobiliari. Secondo te qual è stato l'errore eh, di imprinting da parte di chi ha iniziato a, a raccontare il franchising eh, insomma, un po' di anni fa? Credo Credo magari eh... Pensare che il franchising fosse molto limitante, quindi magari non, non, non vedere che il franchising, o probabilmente la casa, la casa madre in quel caso, puntava proprio alla crescita e alla, alla volontà di far crescere il proprio affiliato in quel rapporto win-win, quindi magari essere molto limitato operativamente, magari lavorando solo in determinate zone, nei famosi limiti di zona, oppure non potendo collaborare con qualche collega eh, non potendo magari mh, aumentare il proprio protagonismo o comunque la propria indipendenza quindi secondo me era visto proprio questo cioè quindi, come una cappa limitata bravissimo, bravissimo okay. vado lì, sfrutto un marchio ma poi alla fine probabilmente anziché crescere l'affiliato ovviamente cresceva solo il marchio e quindi okay. questo penso che sia stato quello che inizialmente ha fatto è... nascere un po' i preconcetti qui nel, nei confronti del franchise. Di sì. Allora Remax. REMAX è cresciuto eh, proprio in momenti di crisi possiamo dire che la crisi immobiliare, la crisi finanziaria è stata veramente un tocca sana ecco per il modello REMAX quindi mentre gli altri perdevano pezzi voi li avete insomma staccati. E la ricetta qual è stata? Ma io eh, probabilmente, anzi sicuramente, offrire l'esatto opposto di quello che abbiamo fatto prima, quindi eh, offrire la possibilità di, di crescere realmente, quindi dare quell'assistenza, quella, quella, quella metodologia, quel sistema organizzativo che permettesse di crescere proprio nell'ottica win-win eh, che abbiamo noi come sistema americano. Non ultimo il fatto proprio di essere anche internazionali, quindi probabilmente eh, il fatto di far parte di un gruppo internazionale che in altre nazioni, noi siamo in 112 nazioni sì. al mondo, avevano magari già vissuto questo periodo di crisi, ci ha aiutato a essere preparati e quindi sapere come, come superare questo modello, e dando appunto la possibilità e far, far capire e comprendere all'affiliato che affiliandosi al gruppo Remax non sarebbe stato da solo, anzi sarebbe stato... In, sempre in proprio, ma non da solo, e avrebbe avuto le spalle un, un partner solido e affidabile che puntava in primis alla, alla crescita del suo figliato. Certo. Allora, approfitto del tuo punto di vista privilegiato, se vogliamo, e comunque una contaminazione internazionale aiuta sempre ad avere insomma, più informazioni, più visione. E qual è il più grande limite che tu vedi nel settore immobiliare italiano? E secondo te, quale impatto avrà il franchising ancora nei prossimi dieci anni nel nostro Il limite. Ti posso fare domande e no, sennò se no poi. Giustamente, ascoltate. esatto, <ride> giusto, giusto, quindi, giusto. So. <ride> metti, mi metti in difficoltà subito. <ride> esatto. No, allora, eh, il limite credo. Il limite è proprio operativo, a mio avviso, è stato il più grande. <ride> negativo quindi la possibilità magari di non avere la possibilità di allargare il proprio business quindi non, non avere la possibilità di poter magari sfruttare o andare a, a, a coinvolgere o eh, andare a prendere possibilità che il mercato offriva al di fuori della proprio del, del proprio comune eh, eh, però riguarda anche l'argentino di voliere singolo, certo, certo. Non certo. No, no, ecco, no, no, infatti ecco, no, no, ecco. io stavo parlando certo, in, in okay, generale. Okay. Eh, non dare la possibilità magari anche di, eh, di creare una sinergia, quindi una collaborazione. Eh, non ultimo anche un discorso di, di, di crescita anche dal punto di vista formativo, quindi una formazione che aumenti naturalmente certo. la professionalità. Quindi eh, credo che questo sia uno degli aspetti più, più importanti Rimanere piccoli nel senso legati al proprio territorio, senza la possibilità magari di collaborare e eh, creare sinergie eh, con, i, con, i, con i propri colleghi, sia dello stesso gruppo o magari anche, anche di, di, di altre realtà. Di altri. Certo. Tu pensi che continueremo a vendere il franchising nei prossimi anni nello stesso modo in cui lo stiamo vendendo oggi? Vendere in che senso? Beh, tu vendi franchising, okay, okay. Quindi... secondo te nella vendita del franchising okay. e nel modello che tu vendi cambieranno okay. cose nei prossimi dieci anni o pensiamo di continuare a venderlo come ricetta valida per tutte le stagioni? No, beh, credo che come tutte le cose cambiano e anche noi ci dovremmo magari adeguare al cambiamento. Eh, sono convinto però che eh, più eh, andremo avanti con, le, con, gli anni, con gli anni col tempo, che più franchising prenderà sempre più piedi, o comunque sia, eh, i, i, le agenzie locali, le agenzie piccole rimarranno sempre eh, meno rispetto ecco. a gruppi importanti. Diciamo quindi che il trend in atto è quello di una uh, dematerializzazione dell'agenzia, quindi una rarefazione dell'agenzia a conduzione familiare su strada, quindi tu dici questo trend potrà essere intercettato dal franchising per uh, creare Opportunità di sviluppo, certamente, eh, certamente. Eh, lo vediamo già adesso noi negli ultimi due o tre anni. Come vi parlavo prima, eh, buona parte delle nostre affiliazioni sono rivolte proprio ad agenzie eh, locali. Quindi, eh, ok, magari a volte capita conversioni da un gruppo eh, al nostro. Però noi andiamo a colloquiare soprattutto con agenzie locali di cui parlavamo prima, perché si rendono conto che appunto far parte di un gruppo aumenta le possibilità. In un gruppo come Remax a maggior ragione in cui la collaborazione è obbligatoria aumenta sia un discorso di, di economico interno ma anche rivolto verso il cliente. Un dato che noi reputiamo più che soddisfacente è che in Italia vendiamo un immobile ogni 26 minuti. Questo è naturalmente frutto della collaborazione. Più siamo presenti con, questo, con il fatto di condividere gli immobili e le richieste, questo agevola naturalmente la crescita dell'agenzia e naturalmente la soddisfazione del cliente. Che è sempre l'aspetto più importante per tutti che l'elemento oggi del mercato che funziona è la velocità E la velocità Questo è, come dice il nostro Presidente ormai siamo nell'era Amazon esatto, il quindi... cliente vuole sì. una risposta nel più breve tempo possibile se vuole vedere una casa non Le, deve aspettare bravissimo, non deve aspettare <ride> troppo tempo e anche su questo ritornando un po' magari al trend di cui mi chiedevi il fatto sempre di essere internazionali, stiamo puntando molto anche sulle, sulle nuove tecnologie e stiamo studi studiando anche nuovi accorgimenti che aumenteranno la velocità e anche la customer experience per i nostri clienti Quindi insomma un miglioramento dell'esperienza di compravendita Certamente Questo sì. Bene, senti ora allora, il momento dello spot Ok, okay. Non, lo sopevo, non lo sapevo no, Te lo faccio fare, <ride> okay. allora ehm... Per chi fosse interessato a avvicinarsi al mondo Remax per informazioni, per valutare un'affiliazione, per entrare in un'agenzia Remax, la via più breve, Luca, qual è? Eh, contattare direttamente la sede di Remax Italia eh, attraverso sito. il nostro sito, eh, remax.it, eh, ci sarà un form, lo potrete compilare e poi verrete ricontattati direttamente da... Dai, dai miei colleghi, io e i miei colleghi, che ci occupiamo della zona di cui vuoi. Tu, tu che zona stai seguendo? Io mi occupo della, della Lombardia e dell'Emilia. Emilia, quindi insomma, produzione e sì. buonissima cucina e accoglienza bravo comincio immediatamente <ride> adesso facciamo un discorso diverso molto volentieri grazie mille Luca grazie a te ti aspetto in occasione del prossimo video che molto faremo volentieri. sicuramente eh, con l'arrivo la, poi del nuovo anno molto volentieri Benissimo. è un piacere prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com alla prossima